Va bene, allora come dicevamo in questa, in questa settimana eh, ci occupiamo di diciamo così, consolidare ciò che abbiamo visto nelle settimane precedenti, anche, a, talvolta anche in modo un po' eh, affrettato no? per quanto riguarda l'organizzazione di un'applicazione JavaFX e eh, di ragionare su come, che metodi darci essenzialmente per eh, costruire applicazioni un pochino più complesse, per non perderci nel disordine delle classi essenzialmente. Ok? Um, avete già visto che anche negli ultimi laboratori, pur essendo ancora semplicissimi, uh, cominciamo già a uh, farci delle domande che non sono solo come si scrive questo nel codice, ma anche come organizzo le classi, cioè questo metodo in quale classe lo metto. Mm? Uh, già adesso vi stiamo, già, vi stiamo ancora dando dei suggerimenti abbastanza dettagliati, ma questi via via uh, sfumeranno proprio perché uh, dovremo imparare un po' a, a rispondere da soli a questa domanda. Ehm um, io parto solo con un veloce chiamiamolo ripasso, comunque riapprofondimento, di, di quello che succede quando noi attiviamo eh, un'applicazione un JavaFX, no? solo per riuscire a focalizzare meglio il ruolo delle diverse classi, che poi andremo un pochino ad estendere. Okay? Allora questa è la classe eh, entry point che ci viene generata automaticamente nei nostri programmi, quando le, le creiamo un nuovo progetto e eh, io ho colorato in colori diversi mh, le tre componenti principali di questo, di questo giochino l'abbiamo già vista nella prima lezione adesso però possiamo apprezzarla un po' meglio perché l'abbiamo già usato l'oggetto stage che di fatto non abbiamo usato mai quasi mai, per quasi nulla eh, che rappresenta la finestra eh, di, del sistema operativo ehm, in cui la... La, le, le istruzioni fondamentali no, che coinvolgono questa finestra è decidere, dire al sistema operativo che cosa mettere dentro questa finestra quindi associare eh, una finestra, uno stage con una determinata scena e poi dire semplicemente questa finestra rendiamola visibile queste operazioni qua c'erano diciamo, er già nella, nella, nello scheletro di main molto probabilmente non abbiamo dovuto toccare eh, dovremmo toccarla eventualmente solo se dovessimo... Uh, modificare il titolo, le dimensioni, l'icona della finestra, cose di questo genere ma il grosso del lavoro invece avviene dentro la finestra, ossia nell'oggetto scena mm? uh, l'oggetto scena uh, noi sappiamo che in realtà è il punto di partenza di un albero di nodi no? di nodi che compongono i controlli della scena e questi nodi noi li abbiamo definiti all'interno del file fxml in realtà, eh, questi nodi sono normalissimi oggetti Java, quindi quando noi all'interno di, di un file FXML aggiungiamo, per esempio, un bottone, eh, noi potremmo benissimo creare lo stesso bottone in Java facendo new button, no? creiamo eh, quella nuova classe. Ehm, e questo nuovo oggetto, una volta aggiunto alla scena, comparirà chiaramente sullo schermo. Per comodità nostra, anziché scrivere tante istruzioni Java che vanno a creare l'hbox, la vbox, il bottone, la textarea e poi settare i vari attributi, eh, l'id settargli ehm, l'allineamento, la dimensione, eccetera, eccetera, per comodità nostra usiamo questo linguaggio fxml che ci permette di descrivere in modo grafico quella stessa operazione. Però eh, qui in realtà stiamo, è come se fosse, diciamo così, una versione accelerata, veloce, semplificata, eh, rispetto a creare i vari nodi della scena, cioè le varie classi che sono figlie eh, di, di, di nodi, controlli e layout, come abbiamo visto eh, nelle volte precedenti. Di questi nodi ce n'è uno importante, che è il nodo principale, la radice, che di fatto viene associato con questa istruzione alla scena che creiamo. Quindi fino a questo momento, fino a questa istruzione, la scena mh, di fatto è come se fosse una scena vuota, eh, io vado a inserire in questa scena un, un albero no, di nodi, albero che ho appena creato dal file fxml, questo meccanismo separato in cui l'albero di nodi e la scena sono separati ci permette eventualmente di fare le scene più complicate in cui andiamo a caricare alberi diversi in momenti diversi, no, per, proprio per cambiare la struttura della pagina, a un certo punto magari attivi un'operazione un e la, la pagina deve cambiare deve ristrutturarsi in un modo diverso allora a questo punto io ridefinisco quelli che sono i nodi contenuti nella scena ma cose di questo genere diciamo così, non, non ce ne occuperemo più di tanto ma in realtà il meccanismo di base è diciamo così, agire su queste istruzioni qua. questo è il punto diciamo così, di partenza in cui un po' intuitivamente ci eravamo già arrivati nel senso che queste erano le istruzioni che, che venivano eseguite Ehm um, Possiamo abituarsi a vedere queste cose anche sotto forma di diagramma delle classi, no? perché a volte appunto ragionare sull'organizzazione del codice ci aiuta, ehm, ci aiuta a vedere. No? Questo è l'albero dei nodi. Quando facciamo un diagramma delle classi eh, non abbiamo gli singoli oggetti, non visualizziamo i singoli oggetti, ma visualizziamo le relazioni che possono avvenire tra gli oggetti di quelle classi quindi questa relazione qua ci sta dicendo attenzione che un nodo può essere un nodo foglia un nodo terminale che non contiene nulla al suo interno oppure un nodo tipo parent che può contenere qualcosa al suo interno È tipicamente un nodo tipo parent è su un nodo di, di layout ad esempio un hbox un grid box un grid pane e cose di questo genere ma quello che ci dice è che la nostra applicazione in qualche modo, che è qua, la mia applicazione, in qualche modo crea i nodi da aggiungere alla scena. Li crea e li aggiunge alla scena. L'oggetto scena viene creato anche da noi. Quindi noi dobbiamo creare l'oggetto scena e creare tutti i nodi che vanno a finire nella scena. Poi questa seconda creazione la facciamo attraverso l'fxml. Mentre invece la creazione dell'oggetto scena la facciamo esplicitamente l'oggetto stage invece non lo creiamo noi viene creato dalla libreria qui, quella classe qui si chiama application non non è la nostra applicazione è javafx.application che è la superclasse questa da cui deriviamo il nostro codice quindi il nostro codice in realtà non parte nel nostro codice ma parte nel metodo launch, vedete che il main vero del mio programma non fa altro che chiamare il metodo launch non è definito qua nella mia classe perché è definito a livello della superclasse. quindi qui c'è un application.launch uh, che, che noi chiamiamo questo application.launch è qui quindi vedete che la mia applicazione chiama launch in qualche modo e uh, launch crea lo stage poi dopo che l'ho già creato lo stage io posso andare avanti, il la, la metodo launch chiamerà il metodo start. Eh, Nella notazione qui start è scritto in corsivo, vuol dire che è un metodo astratto, cioè questa superclasse lo dichiara ma non lo implementa, mentre invece noi dobbiamo implementarlo. E tutto il nostro programma va a finire dentro il metodo start, che poi crea, come abbiamo visto, il resto della scena e il resto dei nodi. In tutto questo gioco manca ancora il controller. No? nel senso che qua vediamo solamente la parte mh, relativa alla scena ehm, vabbè qui sono figure che in realtà eh, interpretano già ciò che abbiamo detto eh, poi noi sappiamo eh, che oltre a queste classi ci sono anche degli meccanismi che avvengono automaticamente nell'applicazione JavaFX come tipicamente la eh, generazione e propagazione degli eventi mm? Eh, noi in particolare abbiamo usato, quando abbiamo usato i bottoni, l'evento del tipo on action, quindi un oggetto, un oggetto che si chiama action event che viene generato da alcuni tipi di elementi, tra cui button, tra cui il bottone, tutte le volte che viene premuto, tutte le volte che viene compiuta l'azione eh, associata a quell'elemento. Però come vedete ci sono molti altri tipi di eventi, questi non sono tutti, eh, ad esempio un input event avviene quando inseriamo qualcosa in un campo di testo eh, o eh, anche list view quando un, un, un, un, selezioniamo qualche cosa all'interno di una lista e cose di questo genere no? ogni nodo ha certi tipi di eventi eh, specifici no? che vengono generati eh, che sono quelli che ci permettono di capire quali sono le azioni dell'utente quindi l'interazione con l'utente avviene andando a intercettare, a gestire attraverso gli opportuni handler, degli opportuni gestori, alcuni eventi generati da alcuni nodi della scena. No? Eh, quindi questo evento di fatto eh, viene sempre generato da una sorgente, da una fonte che è uno dei nodi della scena che genera questo evento no? e, e quindi noi, ogni, ogni nodo avrà il suo specifico gestore. Della scena. Poi più avanti vedremo qualche cosa invece sulle, eh, ehm, su, su, su alcuni tipi di property che ci interessano in più, ma il concetto generale già lo conosciamo: quello che ciascun nodo, eh, ciascun nodo contiene tante proprietà. Le proprietà sono quelle che noi vediamo no, nella colonna di destra all'interno dello Scene Builder dove possiamo andare a impostare il titolo, la spaziatura, il nome, il colore, il, il fonte, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste proprietà sono mappate esattamente uno a uno con degli oggetti Java, con delle proprietà, scusatemi, degli oggetti Java. Mm? Eh, proprietà che sono leggermente, eh, sono accessibili attraverso metodi set e get, quindi ricordiamo in un carrello di testo posso fare un set text per decidere quale testo verrà visualizzato oppure fare un get text per sapere quale... Ehm, quale testo l'utente abbia scritto. Eh, questo setget è il normale metodo con cui settiamo e o leggiamo una proprietà in un oggetto java con la differenza che questo oggetto poi a sua volta è collegato all'interfaccia e quindi c'è un collegamento in tempo reale tra il valore della proprietà dell'oggetto java e il, ciò che viene effettivamente visualizzato sullo schermo. Eh, questo diciamo così, già non ci, non ci sorprende, noi siamo già abituati a vedere degli oggetti Java che hanno delle proprietà e ciascuno delle quali ha una sua coppia di setter e getter. Eh, ovviamente in JavaFX quando andiamo a prendere eh, che ne so, un semplice bottone eh, ci viene detto che questo bottone ha che ne so, delle proprietà ehm, ad esempio se è un bottone tipo cancel, se è un bottone di default che quindi viene premuto automaticamente eh, all'invio e poi ci sono proprietà che sono ereditate dalle sue superclassi quindi un action eh, oppure eh, l'allineamento oppure il colore del riempimento del testo e così via proprietà che sono alla fine anche tantissime ereditate dal node dalla classe node che in realtà è la superclasse di tutti i controlli e quindi di fatto definisce quelle che sono tutte le, tutti gli attributi comuni quindi ciascun elemento della scena Avrà delle proprietà sue specifiche di quell'elemento o, o della categoria di elementi e poi tutti eh, ereditano la lunga lista di proprietà eh, da node. Ciascuna di queste può essere settata e, o, o letta, alcune sono solo grid only, quindi non posso fare non c'è il metodo set per modificarle, ma la maggior parte invece sì. Um, più avanti, cioè non oggi, parleremo anche di questo aspetto che queste proprietà, così come sono implementate nella libreria Java, JavaFX, in realtà sono un pochino più furbe rispetto ai get resetter che creiamo noi nei, negli oggetti Java normali, ad esempio il nostro oggetto Voto che avevamo fatto a lezione della settimana scorsa. No? Ehm, più, più furbe perché? Perché in realtà hanno internamente un meccanismo di notifica, per cui quando modifico una proprietà di un oggetto, questa modifica può essere propagata automaticamente, anche ad altri oggetti collegati, hm? eh, dove automaticamente significa che in realtà lo fa la libreria, non lo devo fare io manualmente. Eh, è, un, è un modo un pochino più comodo di, di aggiornare alcuni dati, ma come dicevo, ne, ce ne occuperemo un pochino più avanti. Hm? Non ce lo dimentichiamo, ma oggi non, non aggiungiamo questo livello di complessità. Questo tema è quello dei cosiddetti binding, eh, come vi dicevo, lo rimando, questa slide qua la rimando a un pochino più avanti. Ok, questa finora non abbiamo aggiunto nulla di nuovo, ci è servito per svegliarci un po' lunedì di mattina, eh, ricordare di cosa stiamo parlando e proviamo ad aggiungere qualche ingrediente. Eh, cerchiamo di rispondere a una domanda che sarà un po' sempre eh, la domanda che ci, ci accompagna durante tutto il corso, cioè come organizziamo il programma? quando il programma comincia a diventare più complicato, quando il programma comincia a diventare più grande. Eh, noi abbiamo un tipo di programmazione che è un pochino diverso, no? perché eh, non è un programma sequenziale in cui io so esattamente adesso leggo queste informazioni, poi le elaboro, poi le stampo, poi ne leggerò delle altre e così via. Perché tutto dipende dall'utente. Se l'utente clicca un bottone, allora... Ha cliccato il bottone 1 prima del bottone 2. Può benissimo aver cliccato il bottone 2 senza aver inserito i dati necessari alla fase precedente. Quindi l'ordine in cui avvengono le operazioni non lo decido io come se facessi un programma sequenziale normale. Lo decide l'utente in funzione di come sta eh, interagendo con l'interfaccia. E gli utenti, voi sapete, sono particolarmente creativi nel fare cose che non devono fare. O nel, cioè nel fornire dei dati o degli input inaspettati o sbagliati. Quindi, in qualche modo, noi dobbiamo imparare a cambiare questo modo di, eh, di pensare, quindi reagire alle azioni dell'utente piuttosto che imporre a un utente: adesso deve inserire questo dato. Le azioni possibili per l'utente le impostiamo scegliendo noi quali elementi mettere nella scena, ma poi con quali elementi l'utente inter interagisca e in quale ordine, beh, questo dipende da lui e noi non possiamo fare altro che nel nostro programma adattarci e aspettare se l'utente ha premuto un bottone prima dell'altro magari è lecito, magari non è lecito dobbiamo dare un errore oppure no oppure disabilitare i bottoni che non vogliamo che vengano pronti prima insomma tutti questi trucchi che abbiamo cominciato a utilizzare questo eh, va bene è un modo di programmare che in realtà è comune a qualunque tipo di, di programma grafico dalle applicazioni desktop alle applicazioni su smartphone alle applicazioni web alla fine dove c'è un utente che interagisce funziona sempre così ma questo complica un pochino le, la, la vita eh, quando ci chiediamo nell'organizzazione del nostro programma dove devono essere memorizzati i dati. Allora se io ho un programma sequenziale io i dati me li creo, mi creo una array list e poi subito dopo lo riempio, poi subito dopo lo elaboro, poi subito dopo lo stampo e quindi la creazione e l'utilizzo dei dati avviene, diciamo così, sequenzialmente durante l'esecuzione del programma. E qua no, nel senso che se io devo creare una lista, la creo nel, nel controller, nel gestore dell'evento relativo alla pressione del bottone, e allora vorrei vedere che quella lista viene creata quando l'utente preme quel bottone, ma se, se l'utente quel bottone non lo, non lo preme perché si dimentica, allora quella lista non viene creata. Eh, io non posso nella gestione dei dati dipendere dall'ordine con cui l'utente fa le operazioni. Io devo riuscire ad avere una gestione dei dati sana, separata, in modo che sia sicuro che i miei dati siano sempre, al sicuro, scusate il gioco di parole, eh, siano sempre validi, siano sempre corretti. Io voglio fare un'operazione per cui i linguaggi a oggetti sono particolarmente di disaccoppiamento. Voglio separare la logica applicativa dai dettagli dell'interfaccia. Perché sono due mondi completamente diversi. I dettagli dell'interfaccia ho il problema dei, eh, dei, delle operazioni asincrone, cioè l'utente fa quello che vuole e quando vuole. O il problema degli errori, l'utente devo inserire un numero, lui mi inserisce una parola, mi si deve inserire una, una password, questa è troppo corta, eccetera, eccetera. E quindi dovrò molt, molto lavoro, deve essere fatto per andare a controllare che i dati siano validi oppure no. Ho il problema del, dei feedback, cioè ogni volta che devo fare qualcosa, devo fornire all'utente un, un riscontro del fatto che la cosa è stata... È stata completata è venuta con successo quindi ho tutta una serie di problemi che hanno a che fare di fatto con l'interazione diretta con l'utente e tutte queste cose qua chiaramente verranno gestite dagli event handler, event handler che abbiamo capito che stanno nella classe controller questo è ciò che facevamo finora facevamo solo questo quindi tutto o buona parte del nostro codice andava a finire Lì dentro. Eh, perché? Ma di fatto anche la logica applicativa, no? la scelta se quel numero che ho inserivo era valido oppure no, eh, pensate all'indovina il numero, no? il numero è indovinato oppure non è indovinato. Allora il fatto che sia il numero giusto o sbagliato, o il fatto che la partita sia iniziata o, o sia finita, eh, è un problema logico, no? di algoritmo non c'entra con l'aspetto la, grafico dei bottoni, e però io andavo a mettere comunque nei metodi del controller operazioni di questo genere, se il numero segreto è uguale a quello che è stato inserito, lo facevo dentro il controller. E quindi avevo un'unica classe controller che faceva tutto, che, in cui avevo magari dei metodi di 10 righe, di cui una era di logica applicativa, controlla se il numero è uguale, e le altre nove erano tutte di controlli, oppure di feedback all'utente, oppure la disabilità del bottone, eccetera, eccetera. Quindi erano, la logica era annegata all'interno di tante operazioni che erano più di controllo dell'interfaccia. Cerchiamo di separare queste cose. Cercheremo di fare delle applicazioni in cui la logica sia totalmente, o il più possibile, separata rispetto alla gestione dell'interfaccia. Così nel controller mi preoccupo dell'interfaccia, degli errori, dei controlli, dei, dei bottoni che vengono premuti quando non devono. E poi in una classe separata... Eh, o in un insieme di classi separate, cercherò invece di concentrare la logica del programma. Ehm, e poi ovviamente in realtà queste due classi in qualche modo dovranno parlarsi, no? quindi c'è il problema successivo di dire ok, io separo, ma poi non devono parlare di due mondi diversi, devono in realtà eh, condividere le stesse informazioni, quindi mantenerle sincronizzate in qualche modo. Ehm... Come facciamo a risolvere questo problema? Allora, questo problema non ce lo siamo inventati noi questa mattina, è un problema che c'è sempre stato no, no, cioè nella, nella progettazione di applicazioni interattive e eh, una cosa che si fa spesso è quando c'è un problema ricorrente cercare di capire se c'è una soluzione comune. No? Nel campo dell'informatica eh, le soluzioni comuni prendono il nome di design pattern. No? Un design pattern non è una, una classe, non è una libreria. Eh, ma è un approccio a come affrontare un certo tipo di problema, che approccio che si è trovato, si è riscontrato con l'esperienza da parte di chi l'ha usato, chi l'ha proposto, chi l'ha provato, eh, che funzionasse bene e quindi è diventato una sorta di, di guida, no? di linea guida, Dice, guarda quando ti trovi in problemi di questo genere applica queste regole, che non sono regole strette, non sono regole fisse, ma sono diciamo, dei, dei principi, più che altro di, di, di programmazione, e di organizzazione del codice, quindi non è tanto come scrivo le istruzioni, ma più come organizzo il programma. E sono soluzioni che, come dicevo, prese da, da altri, prese dall'esperienza, sono state un pochino formalizzate e per semplicità a ciascuna di queste soluzioni è stato dato anche un nome. No? Così quando io dico user, o il pattern, tal dei tali, tutti capiscono che cosa sto per fare, tutti capiscono in che, in che ruolo sono queste varie... Eh, queste varie classi no? io qui ho messo la copertina di un libro che è di questa serie Head First che a me piace particolarmente perché è abbastanza di snella non è troppo noiosa che proprio parla dei design pattern principali di Java se qualcuno fosse eh, interessato può andarselo a, a guardare quindi un design pattern in realtà è come dice la, come dice la definizione qui nel secondo Ballet una soluzione provata a un problema ricorrente quindi se è un problema che so che altri eh, possono avere o aver avuto in passato, probabilmente c'è qualcuno che ha detto guarda, analizzando tutti i vari modi di risolverlo, abbiamo provato a girare in tutti i modi, in questo modo funziona meglio. Poi di solito chi eh, ti propone un pattern ti cerca anche di farti capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi, perché non sempre eh, una soluzione che è stata valida per il problema X è automaticamente valida per il problema Y, perché magari le condizioni, il contorno... Eh, so, sono diverse. Ehm, teniamo presente ancora che questa, questi tipi di soluzioni, eh, vabbè, innanzitutto cercano di sfruttare al meglio i costrutti della programmazione oggetti. Quindi costrutti che mh, noi boh, abbiamo sempre studiato, conosciuto, però forse ci siamo chiesti o forse neanche a che cosa serve. Eh, io ricordo che le prime settimane spesso ricevevo la domanda del tipo ma non ho capito perché... Perché dobbiamo fare tutti questi oggetti, queste classi, questo new e preoccuparcene quando basterebbe fare tutto statico? No? Dichiari estetiche e non, ti, non te ne preoccupi più. E, e, la risposta c'è ovviamente, cioè hanno inventato gli oggetti, le classi proprio per avere una maggior flessibilità nel codice, che magari ti complica un pochino di più la vita all'inizio, il programma oggetti è un po' così, ti complica la vita sulle cose semplici ma te la semplifica sulle cose complicate e soprattutto te la semplifica anche in prospettiva cioè se imposti le cose bene soprattutto non tanto nell'implementazione ma anche nell'evoluzione del software che di solito costa sempre di più che non la, la creazione iniziale mantenerlo e farlo evolvere e modificarlo eh, se tu hai impostato le cose in modo corretto modificare qualche cosa nel codice significa toccare in due o tre punti andare a implementare due o tre cose in più se l'hai impostato male, modificare qualcosa significa toccare in 100 punti diversi, con la conseguenza che ovviamente smetterà di funzionare come funzionava prima perché dovrei poi andare a correggere gli errori. Quindi cerchiamo anche di avere una vista evolutiva del software, del tipo eh, impostiamo oggi le cose in modo che domani siano semplici da modificare. Eh, il, primo, il primo esempio che abbiamo visto già la settimana scorsa è usiamo il più possibile le interfacce e il meno possibile le classi. Così se dovessimo cambiare l'implementazione della classe, lo facciamo in un punto in cui l'oggetto viene creato e non lo facciamo eh, da nessun'altra parte nel programma, perché lavorando con interfacce e passandoci come parametri solamente interfacce, eh, non ci accorgiamo no, del cambio di oggetto. Ecco, nel, nel nostro caso specifico, no, delle interfacce grafiche, c'è un pattern molto, diciamo così, stranoto, eh, forse l'avete già anche sentito nominare, che è il cosiddetto pattern MVC, che è quello che ci dà un pochino la guida. Hm? Questo disegno qua è fatto in astratto, non è ancora specifico su, su JavaFX, poi lo andremo a eh, particolarizzare. Hm? Eh, MVC sta sono iniziali di tre, eh, tre parti del programma che prendono il nome di Model M, View, la vista e controller C. Hm? Questo soluzione cosa ci, cosa ci suggerisce? Hm? Questo approccio cosa ci suggerisce? Allora, se tu hai un programma interattivo, che deve interagire con l'utente, dividi le tue classi in tre gruppi, tre classi o tre gruppi di classi, okay? che abbiano delle responsabilità diverse. Uh, la vista, la classe view, è l'interfaccia utente, come c'è scritto qua. Quindi vuol dire che il nostro utente interagirà con l'interfaccia, uh, che mostra certi elementi, con cui l'utente può interagire, e mostra certi valori, che sono i valori calcolati dal programma, i valori dei dati. I dati non sono memorizzati dentro la classe vista, ma sono memorizzati in una classe separata che prende il nome di modello. Eh? E qui c'è la disascalia che ci dice che il modello gestisce tutti i dati e tutta la logica dell'applicazione. Quindi qua ci sono i dati, più la logica. Quindi nel caso dell'esercizio indovina il numero, qua dentro ci sarà la conoscenza di qual è il numero segreto e ci sarà il metodo che conta i tentativi, il metodo che dice se, un, se ho indovinato oppure no, il metodo che fa ricominciare la partita e cose del genere. Tutti i metodi che controllano eh, i dati. Nel caso del nostro libretto voti, che è l'esercizio che continueremo nell'ora nell successiva, eh, dentro il modello ci sarà eh, l'elenco dei voti ci saranno i metodi per aggiungere, cancellare, ricercare, modificare i voti tutti i dati sono memorizzati qua dentro se noi a un certo punto ci dimenticassimo del resto del programma e avessimo solamente più la classe del modello o le classi del modello eh, avremo, non avremmo perso nulla avremmo perso l'interfaccia utente ma i dati le avremo ancora e le possibilità di fare l'operazione su questi dati le avremo ancora perché i metodi che lavorano sui dati saranno qui dentro mm. ovviamente nella vista, nell'interfaccia se io devo visualizzare un 3, questo 3 non me lo invento questo 3 sarà un valore di un dato che è dentro il modello e quindi in qualche modo ehm, li, la vista deve interrogare l'informazione di stato No. senti ma dimmi un attimo quanto vale questa, questa variabile ah vale 3 ok allora io visualizzo 3 quindi ovviamente questi due sono in qualche modo collegati okay? eh, il punto 4 sarebbe quello le, che abbiamo, per ora non lo facciamo no, sono i cosiddetti binding in cui il modello quando cambia qualcosa automaticamente notifica la vista dicendo senti ho cambiato qualcosa eh, e quindi aggiornati questo lo lasciamo per dopo questa classe modello però non ce l'avevamo la dobbiamo aggiungere dobbiamo capire come integrarla in, in, in, nella pratica in JavaFX e poi c'è la classe controller che avevamo già conosciuto non conosciuto perché ci veniva creata automaticamente abbiamo visto che ci serviva per poter dare delle azioni collegare delle azioni al, uh, all'utente, all all'interfaccia mm? ehm, quindi di fatto la, il role controller è, è molto generico qua c'è scritto prende l'input dell'utente e cerca di capire Cosa significa e quindi cosa chiedere al modello di fare. Quindi, se l'utente, passo uno, fa qualcosa, preme un bottone, il controller nel suo metodo handle qualcosa, gestisco questo bottone, vede, legge i dati, controlla se sono validi e capisce cosa bisogna fare. Ah, sì, e questo è un nuovo tentativo, è un nuovo tentativo nel mio gioco del numero da indovinare. Arrivato lì, lui dice: il controller dice va bene, però io non ho il numero, non ho il segreto, non so come fare a fare, contro a fare il controllo. Ma la classe modello il modello lo saprà. Quindi il controller analizza i dati inseriti all'utente e poi chiama un metodo del modello. Qui l'ha banalizzato dicendo cambia lo stato del modello, cioè fai qualcosa, fai qualche operazione sui dati che coinvolgano i dati veri e propri. Ovviamente se non ci sono errori in ciò che ha fatto l'utente se l'utente ha inserito un dato non valido allora sarà il controller a bloccarlo dire no, non, non, non puoi farlo ad esempio mette un messaggio di errore oppure non, cancella il dato errato fa qualcosa che non ha bisogno di coinvolgere lo stato del sistema non ha bisogno di cambiare i dati e quindi noi abbiamo il modello che sa come manipolare i dati e quali operazioni sono lecite su questi dati e abbiamo il controller che chiede al modello quando fare una certa operazione e quando farne un'altra, quindi i, met il, i metodi che sono definiti nella classe modello vengono chiamati tutti dalla classe controller e il controller lo fa però non di testa sua ma lo fa quando l'utente ha fatto qualcosa interagendo con la vista. Quindi ogni volta che noi clicchiamo, clicchiamo qualche cosa nella vista, nell'interfaccia, questa interfaccia scatena un evento dentro il controller che farà dei controlli, il suo nome è quello, e poi scatenerà una chiamata di un metodo all'interno del modello. Se questo, cambio, questo modello, questa operazione fatta sul modello, modifica qualche informazione tra quelle che devono essere visualizzate, allora ovviamente il controller lo sa perché cambiato, ha chiamato lui il metodo al posto 2, e quindi dirà alla, alla vista, guarda, tu devi aggiornarti perché adesso questo dato è cambiato, ad esempio. A seguito dell'operazione che ho fatto fare è cambiato un dato e quindi devo modificare le scritte, aggiungere un messaggio, mh, abilitare o disabilitare un bottone, cose di questo genere. E ognuno ha il suo, ha il suo compito. La vista di gestire i controlli dell'interfaccia utente, il controller di capire cosa fare, ogni volta che l'utente fa un'azione, quindi ogni volta che si scatena un evento tra quelli che ho selezionato, e fa tutti i controlli di legittimità del fatto che questa azione fosse corretta in quel momento, e poi si ferma perché poi delega al modello l'operazione vera e propria. Quindi il modello è quello che contiene l'algoritmo. La differenza è che l'algoritmo non lo stiamo scrivendo dalla prima all'ultima riga, lo stiamo spezzando in vari metodi nel modello, che verranno chiamati dal controller in tempi diversi, in momenti diversi in funzione di ciò che chiede, chiede l'utente in quel caso allora come si mappa? questa è l'idea generale ok? come vedete qui non c'è usa questa libreria per fare queste soluzioni i pattern non ci danno questo livello di dettaglio ci aiutano però a ragionare e dire ok va bene io vedo ci sono parti diverse del programma che avranno responsabilità diverse questa cosa qui come la mappiamo in JavaFX. Cos'è la vista, cos'è il controller e cos'è il modello? Vabbè, è abbastanza facile, anche perché JavaFX è già stato progettato con questa architettura in mente. La vista è il nostro FXML, la nostra scena. Quindi l'FxML che contiene tutti i nodi. Quindi in realtà tutte le classi che qua sono identificate come la vista del sistema sono già gratis, nel senso che nel momento in cui abbiamo creato il nostro FXML, la nostra interfaccia, quegli oggetti lì sanno già cosa devono fare, si comportano già nel modo giusto, permettono all'utente già di interagire. Quindi in realtà, JavaFX eh, mi piace perché praticamente ci toglie di mezzo il problema di costruire e gestire la componente vista della nostra applicazione. Poi c'è la componente controller, che è, è di fatto composta dai gestori dell'evento nella classe controller che abbiamo già visto quindi noi dobbiamo creare una classe controller e questa classe controller eh, contiene tutti questi vari gestori di eventi che vengono scatenati automaticamente sono già collegati automaticamente agli eventi della vista il modello invece quindi questo Mentre questo è già fatto al 100% dalla libreria, questo qui è fatto, diciamo così, al 50%, nel senso che i gestori dell'evento, i collegamenti con i nodi ci sono già in automatico. Ovviamente noi ci dobbiamo mettere il codice dentro per fare i controlli effettivi, no? per implementare effettivamente ciò che serve. E questo è fatto al 50% dalla libreria JavaFX. Il modello invece sono tutti fatti nostri. È problema nostro, siamo noi che sappiamo qual è il nostro problema, siamo noi che sappiamo qual è il nostro algoritmo, siamo noi che sappiamo qual è, cosa deve fare il nostro programma e così via. E quindi sono eh, le, delle una o più classi che dovremo creare che avranno dei dati, gestiranno dei dati, delle liste, delle, delle collection, del, delle, degli insiemi, dei dizionari, delle mappe, quello che, dovranno, quello che dovremo avere, più ovviamente i metodi per operare su questi dati, come già giustamente nella programmazione oggetti, tu hai un oggetto che contiene i dati e le operazioni su questi dati e fornisce la possibilità di fare operazioni su questi dati. È una classe o più classi, dipende un po' da quanto sarà complicato il nostro programma. Eh, noi cercheremo di fare una classe che si chiama appunto model, tanto per ricordarci qual è il ruolo di quella classe, che poi internamente eventualmente potrà avere altre, altre classi a cui si appoggia per, per eh, memorizzare i dati stessi. Ed è questa classe che eh, molto eh, tra, tra poco, se non sbaglio, già la settimana prossima, vedremo come eh, collegarla a dei dati eventualmente presenti in una base dati, in un database. Quindi questo modello può avere dei dati che sono interni all'applicazione, dentro una array list per capirci, oppure sono esterni all'applicazione perché sono memorizzati dentro un database relazionale. E quindi eh, ci penserà il modello in qualche modo ad andare a leggere i dati dal database facendo le opportune query SQL per poter ottenere le informazioni che gli servono. E ci sarà per noi molto comodo perché ci evita di dover inserire i dati a mano ogni volta e quindi ripartire ogni volta no, da, da zero, ma poter leggere e gestire dei dati anche di grandi dimensioni. No? Quindi non ci sarà più il problema di dire ah, ma come faccio a generare delle parole a caso? Eh, non importa, Ti, prendiamo un database in cui ci siano 700.000 parole e le, le leggiamo e così vedi che ne hai quante te ne servono, essenzialmente, quando impareremo diciamo, come accedere alle basi dati. Tutta questa parte fa parte ovviamente di dati, e i dati sono gestiti dal modello, dalla componente modello del nostro, della nostra applicazione. Quindi, eh, proviamo a farci una domanda mentale, un esercizio mentale, che poi faremo in realtà nella lezione di mercoledì, eh, di ri, eh, riprogettare l'applicazione di indovina numero secondo quello che abbiamo imparato oggi no? secondo il, il pattern MVC. Eh, dove metto i dati quali metodi usare dove chiamarli eccetera e soprattutto chi crea questi oggetti perché noi non siamo in un main nostro nel nostro programma in cui creiamo gli oggetti che ci servono noi siamo incastrati dentro la procedura di avvio di un'applicazione JavaFX, quella che abbiamo ripassato nei primi dieci minuti questa mattina. Quindi noi non abbiamo il controllo del main, noi siamo nel metodo start che viene chiamato in un certo modo e non può fare tutto quello che vuole. E quindi dobbiamo ragionare su questo aspetto. Allora ragioniamo un attimo su, sull'esercizio semplice di indovina il numero, dove di fatto il modello contiene. Solo due numeri, no? Alla fine, il numero da indovinare e il numero di tentativi. Alla fine non c'era molto altro. Ehm, e cerchiamo di riorganizzarlo mentalmente come classi. Poi, come dicevo, mercoledì lo facciamo realmente come esercizio, mentre poi noi nella seconda ora riprenderemo, o diciamo, a valle di questo ragionamento, riprenderemo l'esercizio del libretto voti e cercheremo anche quello di eh, convertirlo in questo nuovo modo di lavorare, che sarà per noi il modo normale da adesso in avanti. Ok? Allora, questa è una rappresentazione delle classi che, eh, con le quali può essere impostato, fino a ieri, diciamo così avremmo impostato l'esercizio di indovina il numero, no? Dove avevamo, vabbè, la scena, eh, l'oggetto scene di JavaFX con tutti i suoi nodi. Non sto a dettagliarlo particolarmente, quella è, è la parte FXML e questi vari nodi avevano tutti i loro getter e setter per poter lavorare. Quindi questo, diciamo così, ci interessa abbastanza poco. Questa è la parte FX, fxml, cioè non è che ci interessa poco, però per fortuna è già fatta, quindi non ci dobbiamo pensare. Ciò che eh, ci ha interessa, interessato molto è che eh, ad alcuni nodi abbiamo dovuto associare un gestore d'evento, quindi la, eh, la vista generava degli eventi che venivano catturati da opportuni metodi All'interno del controller un metodo per iniziare una nuova partita, il metodo per fornire un nuovo tentativo e così via. Quindi qua ci sono le, eh, i metodi, eh, non so se eh, questa notazione eh, sopra c'è il nome della classe, qua ci sono i, i, i dati, le proprietà e qua ci sono i metodi. ok? sempre, questa rappresentazione a scatole con tre, con tre scomparti, no? il primo scomparto è il nome, il secondo scomparto sono i dati, il terzo scomparto sono i metodi. E quindi i dati che devo gestire di fatto sono che ne so, il numero massimo di tentativi, l'ultimo tentativo provato, il numero di errori, eccetera, eccetera. Quindi sono alcune varie, in questo caso sono alcuni numeri interi che gestiscono lo stato del sistema. Quindi i dati, il controller di fatto questo, in, questa, in questa impostazione faceva due lavori. Faceva effettivamente il controllo delle azioni dell'utente più gestiva lo stato dell'applicazione. Cioè gestire lo stato significa tenere traccia delle variabili e come queste variabili devono modificarsi facevano entrambe le cose noi vogliamo provare a passare invece a una rappresentazione mvc con una classe modello in più ecco una cosa che, non, eh, che succedeva ma non abbiamo mai notato è questa classe controller chi la crea cioè la classe controller noi sappiamo che c'è però se torno all'inizio e guardo questo codice, non c'è controller. Cioè noi sappiamo che viene creata, sappiamo che i suoi metodi vengono chiamati, ma qui non c'è nessuno che sta creando una classe controller. Eh, perché in realtà la sua creazione è nascosta dentro l'operazione di caricamento dell'fxml. Ricordate che in basso a sinistra, nello Sim builder c'era un, uno scompartino che diceva qual è la classe controller. Ecco, questo faceva in modo che quando io cerco di leggere le file fxml, in automatico venga creata una classe controller e vengono agganciati gli oggetti, agganciati i metodi, nel momento del caricamento. Quindi questo di nascosto crea anche il controller più collega gli id e gli handler, quindi gli id degli oggetti, io ho dato un id al bottone, un id all'area di testo, eccetera, eccetera, e me lo ritrovo come variabile su Java, avevo definito un event handler nell'interfaccia, nell e me lo ritrovo come metodo nel controller, e così via. Questa operazione qua, che non è un'operazione magica, non, non avviene da sola, ma avviene grazie a questo fxml loader. Quindi, tornando al nostro punto, eh, la, la scena, quindi nel momento in cui carico la scena, automaticamente viene anche creato questo controller. E, boh, e lui lavora. Se aggiungo il modello, vuol dire che divido a questo punto la responsabilità del controller che faceva due cose, il controllo azione e gestione dello Stato, la separo. Il controllo delle azioni lo lascio al controller. La gestione dello Stato invece la metterò dentro una classe nuova, il modello. Quindi sposto dentro il modello eh, le variabili di stato, quindi il numero massimo di tentativi, il, te il valore massimo del numero, il tentativo fatto, il numero di errori, eccetera, eccetera, e tutte le azioni che cambiano lo stato della partita. Quindi inizia una partita nuova, provo un nuovo tentativo, eh, dimmi se ho vinto o cose di questo genere. Siamo, nella partita, siamo in partita oppure siamo fuori partita, cioè la partita è già stata attivata o no, eccetera, eccetera. Il numero segreto va comunque memorizzato qua. E quindi dovremmo eh, eh, lavorare, modificare i metodi. Vedete che il controller è dimagrito dal punto di vista dei dati, non ne ha più, quasi non ne ha quasi più. Eh, qui ho indicato che il controller contiene una variabile che fa riferimento alla vista. Cioè cosa vuol dire? Sono tutti gli ID, tutti i nodi di cui ho l'ID, quando ho l'ID di un bottone, ID di un'area di testo, sono variabili dentro il controller che fanno riferimento, ci danno il riferimento ai nodi della scena e che è quello attraverso i quali possiamo modificare la scena con i loro metodi. Okay? Il controller deve conoscere la scena che sta controllando, deve saperla. E poi deve sapere quali sono i metodi da chiamare quando succede qualcosa. E quindi di fatto il controller diventa, diciamo così, una raccolta dei metodi ehm, scusate, eh, dei metodi, degli oggetti della scena su cui poter chiamare i metodi e una raccolta di un insieme di gestori che vanno a intercettare i singoli eventi. Poi questi eventi scateneranno eventualmente delle operazioni di set o get o fai qualcosa invece sulla classe modello separata. Qui abbiamo applicato la regola che ci dà il pattern MVC. Il controller si occupa dell'interazione della validazione dei dati, dei controlli, e il modello, abbiamo una classe modello che si occupa invece della gestione della logica applicativa, no? del ragionamento, dell'algoritmo. Questo ci dà anche un altro vantaggio, soprattutto quando l'algoritmo magari è un pochino complicato. Perché noi potremo, vedete che il, la classe modello viene richiamata dal controller, ma lei non conosce nulla del controller, cioè il modello non sa chi è il controller, non gliene frega niente, non sa chi è la vista, non gliene frega niente, perché lei ha dei dati e deve gestire questi dati. Questo vuol dire che volendo io posso anche eh, tagliare questo legame, creare un'altra classe, chiamiamola test model, che abbia un programma di prova, un main di prova per dire, ad esempio, che va a, lei a chiamare questi metodi del controller, eh, del modello scusate. Cioè il modello implementa un algoritmo e lo implementa in modo indipendente rispetto a dove viene usato questo algoritmo. Viene usato in interfaccia grafica? Bene, allora ora dire che ci sarà un controller che chiama i suoi metodi. Viene usato invece in un programma di testo, magari per fare delle de, de, de prove, dei collaudi, che tutto funziona algoritmicamente? Non c'è problema. Questa classe, modello, per poter essere usata non ha bisogno di niente, non ha bisogno del controller, non ha bisogno della vista. Ha bisogno solo di se stessa e di qualcuno che sappia chiamare i suoi metodi. Quindi separare la logica in una classe separata dall'interfaccia ha anche quest'altro grosso vantaggio, che io posso poi testare la logica senza dover preoccuparmi dell'interfaccia. Quindi posso, in, prima implemento la logica, la faccio funzionare e poi dopo ci costruisco l'interfaccia sopra oppure siamo in due persone diverse e lavoriamo, io lavoro sull'interfaccia e lavoro sulla logica, ma per poter testare la logica non ho bisogno che l'interfaccia sia completa, ci sia tutto, in tutti i dettagli, l'allineamento, il colore, lo spessore, eccetera, eccetera. No, non mi interessa, l'algoritmo non, non, non ne ha bisogno. Quindi una regola importante è l'ignoranza. L'ignoranza. Eh? Eh, il modello ignora chi lo stia usando, ignora chi lo sta chiamando. Non ha bisogno di sapere se questo modello in oggi è stato richiamato da un'interfaccia grafica, è stato richiamato da un programma di testo, è richiamato da un'applicazione web, richiamato da chissà che cosa. Lui fa il suo lavoro, eh? fa il suo lavoro, e, e meno conosce del contesto in cui viene richiamato e più è riutilizzabile. Questo è un altro principio abbastanza importante. Cerchiamo di minimizzare gli accoppiamenti tra classi, cioè fare in modo che ogni classe conosca il meno possibile delle classi che gli stanno intorno. Quindi questo principio lo applicheremo parecchie volte eh, per essere sicuri. Se, se abbiamo tutte le classi, diciamo così, legate a filo doppio come modello e, e, e la scena qua, e vuol dire che la scena deve sapere a chi mandare gli eventi e il controller deve conoscere gli elementi della scena per poterli modificare e allora questo già ci dice che noi non potremo mai creare questa scena senza creare contestualmente anche questo controller o viceversa creare questo controller applicando una scena diversa da questa sono legate a filo doppio sono due classi con due responsabilità diverse ma non sono indipendenti mentre invece il modello è indipendente lo costruiamo noi in modo che sia indipendente e quindi ci dà possibilità di sviluppare meglio il programma ehm... Ok, eh, manca ancora un'informazione. Una, un Va bene, bellissimo questa classe model, ma non basta dichiarare le classi, devi anche crearle. Quindi il new, l'operazione di new di questa classe, chi la fa? Allora, eh, ovviamente tutto parte dal main, o meglio, dal metodo start della nostra applicazione. Okay? Il metodo start, noi sappiamo già che crea la vista, attraverso, nel nostro caso, nei nostri programmini, useremo, usiamo l'fxml loader che crea la vista, quindi l'operazione di chiamare l'fxml loader ha l'effetto di creare la vista e anche sempre l'fxml loader, loader ha l'effetto di creare il controller come abbiamo visto prima perché il controller è specificato dentro l'fxml. Well, ovviamente la classe devo averla scritta ma non basta avere la classe ci serve anche qualcuno che la crei e il modello? E il modello se lo voglio creare lo dovrò creare esplicitamente all'interno sempre del metodo start quindi questa è un'aggiunta che devo fare nel mio main nel mio metodo principale dovrò aggiungere un new model qui dentro al metodo start e ovviamente me lo dovrò salvare dentro una variabile model m eh, o model che si ricorda dove sia il modello non la crea nessuno non la può creare il controller non la può creare la scena la scena vabbè non ci pensiamo è fatta tutto in fxml quindi non sa neanche cosa sia un, un modello non la può creare il controller perché il controller come dicevamo ehm, è legato a filo doppio alla, alla scena e se il modello venisse creato dal controller, quel modello lì non potrebbe più vivere al di fuori da quel controller. Vogliamo evitare questo legame. Eh? Quindi lo vogliamo creare separatamente. Quindi il modello verrà sempre creato dal mio metodo start, dal, dal mio programma principale. Ok, quindi aggiungiamo poi un'istruzione. Poi adesso tra un attimo andiamo a modificare il codice. Quindi vediamo in pratica questi disegni come si traducono in codice. Um, viene creato dal programma main. E, eh, sia che questo main sia il main di JavaFX e quindi va a creare l'intera applicazione sia questo, che questo main sia il main di un programma di prova oppure di una, penso, un applicativo batch che deve leggere e penso, caricare tutti i dati verificarli eccetera eccetera non importa chi lo sta richiamando nel caso di un'applicazione JavaFX chiaramente sarà nel metodo start dell'applicazione stessa questo però non risolve tutti i problemi. Beh, questo modello l'abbiamo creato, ma il controller, il metodo tal dei tali handle eh, start, ad esempio, no? che c'è dentro il controller che viene chiamato da un certo bottone start che fa partire la partita, come fa a fare model.start, ad esempio? Supponendo che start sia uno dei metodi del modello. Cioè come fa il controller a conoscere questo oggetto model? Ok? Cioè se io devo fare model.start, questo oggetto model ce lo devo avere. Allora non posso fare qua dentro new model nel controller, no perché l'abbiamo già fatto nel main, abbiamo già deciso che lo vogliamo fare nel main e ci siamo convinti che sia meglio così, perché così il modello vive una vita indipendente. E quindi eh, è un oggetto creato nel main e eh, che deve essere noto al controller. E quindi, come mi dice C nella chat, ovviamente qua dovrò avere una variabile model che in qualche modo venga settato. Quindi dovrò avere un metodo qua, setModel, che imposta il valore di questa variabile modello. Questo metodo setmodel viene richiamato da chi? E eh beh, dal main. E quindi qua subito dopo farò controller.setModel DM. Quindi adesso il main, oltre a fare quello che già faceva, crea in più una classe modello e dice al controller, guarda caro controller, tu adesso lavora su questo modello. Il controller avrà in più questo metodo setModel e avrà ovviamente una variabile locale in cui ricordarsi questo valore. Ok, quindi abbiamo... Detto al controller, su quale modello lavorare? Tra l'altro ha un altro vantaggio, piccolo inciso, piccola parentesi, se noi avessimo versioni diverse del modello, magari abbiamo un programma e poi abbiamo un algoritmo più furbo per risolvere lo stesso problema e quindi due classi model diverse, all'avvio del programma possiamo dire al controller, senti, usa questo modello o usa quell'altro più furbo e in questo modo la stessa interfaccia può avere un cambio di motore no? sottostante, un cambio di algoritmo sottostante semplicemente dicendo al controller su quale modello lavorare ma questo è una complessità a parte rimane ancora un dettaglio che come fa il programma principale a conoscere il controller perché ovviamente di nuovo il problema adesso me lo pongo nel main nel main devo fare controller.setmodel ok setmodel è un metodo che ho messo nel controller ma l'oggetto controller, come fa il main a conoscerlo? E, eh, la, ora non lo conosce. Abbiamo visto prima nel main, nel codice, che il controller non compariva proprio. Non compare perché non è il main a crearlo, ma è l'fxml loader, lo crea e se lo dimentica lì. Mm? Sì. Eh, e quindi tutto funzionerebbe a patto che il main riesca a scoprire qual è la, un riferimento alla classe controller che è stata creata dall'fxml loader. Questo si può fare, perché l'fxml loader stesso ovviamente lo sa qual è il controller che ha creato e quindi me lo può passare come, come risultato. Devo solo cambiare un pochino il modo in cui viene, um, viene chiamato l'fxml loader. Quindi il main, oltre che a creare il modello fa un set model imposta dice al controller su quale modello deve lavorare ricordiamoci questo questo eh, eh, è un errore frequente che voi facciate il new del modello dentro il controller e questo fa sì che magari poi i dati non vengono eh, memorizzati correttamente perché tu hai un modello che hai creato nel main, un altro modello che hai creato separatamente nel controller e i due non sono allineati perché sono due oggetti separati quindi questa ricordiamocela sempre, dentro il controller non voglio vedere il new del model. Il new del model ce l'ho nel main e poi il main dirà al controller ti ho preparato un modello, lavora su questo. E come dicevo, dobbiamo ancora risolvere, ma questo lo vediamo direttamente nel codice, come fare il main a riconoscere il controller. Allora, questo a valle di tutto questo diciamo così, ragionamento più, più teorico, più di impostazione, Proviamo a riprendere in mano l'esercizio sul libretto di voti che abbiamo visto la volta scorsa e provare a trasformarlo in questo modo. Okay? Ehm... Vediamo se ci basta questa mezz'ora che abbiamo ancora nella prima ora. Ok, quindi questo è il, libre... è il libretto voti, poi lo farete lo rifarete mercoledì, in una... in un esercizio analogo sull'indovino sul numero arrivando fino in fondo. Io qua voglio eh, soprattutto concentrarmi su come si trasforma il main. Allora, ehm, noi avevamo, non avevamo ancora fatto nulla, diciamo, dal punto di vista dell'interfaccia utente su questo esercizio, perché avevamo cominciato a scrivere, ricordate, avevamo cominciato a scrivere dei metodi all'interno della classe libretto, quindi l'interfaccia JavaFX era rimasta ancora vuota. Va bene, adesso la popoleremo. Questa classe libretto, che conteneva i vari voti, in realtà è il modello della nostra applicazione del libretto voti. Questa classe eh, abbiamo visto che contiene una lista di dati e contiene dei metodi, adesso ne abbiamo fatti alcuni, poi noi sappiamo che l'esercizio si chiede di farcene altri, alcuni metodi che lavorano su questi dati. Quindi, volendo mettere insieme le parti, e ricordate che in questo esercizio l'abbiamo fatto lavorando semplicemente in, modo, in modalità testo e quindi avevamo questo test libretto che era una classe che già testava il nostro modello no? provava a farlo, a farlo lavorare questa stessa classe modello l'abbiamo sviluppata senza sapere nulla di JavaFX vedete che qua non viene importato nulla di JavaFX nessun riferimento quindi questa classe già si comporta come il modello dell'applicazione MVC che abbiamo visto bisogna solo riuscire a controllare adesso per dargli un vestito grafico agganciarli anche un controller e una vista c'è la domanda di Mario a cui sulla chat che mi chiede come faccio a cambiare la vista in funzione dei cambiamenti del modello allora ti darò due risposte una la vediamo subito e l'altra la vediamo più avanti eh, la prima è eh, diventa anche questa una responsabilità del controller quindi eh, poiché il modello non è che modifica i dati così in modo asincrono casuale per conto suo ma modifica i dati a seguito di richieste del controller il controller chiama un metodo del modello, il modello lo aggiorna e poi dirà eh, come valore di ritorno al controller guarda che questo dato è stato aggiornato e il controller si preoccuperà di aggiornare la vista questo è quello che faremo in questo momento e quindi in questo modo eh, non c'è mai nessuna comunicazione diretta tra il modello e la vista ma passa sempre tutto attraverso il controller. Questo è il, eh, il primo metodo che faremo oggi eh, che su cui inizieremo a lavorare adesso. Eh, invece il secondo metodo è quello di usare i bindings di cui ho accennato prima, no? che avremo trattato più avanti, eh, che permettono di automatizzare un pochino questo meccanismo in cui il modello espone delle proprietà e queste proprietà vengono catturate dalla vista per aggiornarsi in automatico, ma il modello non sa chi gli sta consumando queste proprietà ma chiudo la parentesi perché questo andrebbe spiegato con più calma okay? quindi sono due modi diversi, o passo dal controller oppure uso questo automatismo dei bindings eh, se non ho più di un valore di ritorno posso avere un metodo, un getter del modello, in cui gli chiedo dimmi qual è il risultato. Ma lo vediamo, dai. Nel, avrò un mio metodo file operazione e un secondo metodo eh, dimmi qual è il risultato. E quindi il, ovviamente il modello sarà ricco di metodi proprio per poter essere utilizzato dal controller o anche in altri contesti. Allora, dicevamo, per noi questo libretto l'avremmo chiamato me, mode, modello, no? Adesso teniamolo un libretto, va benissimo, sappiamo che ruolo svolge. No? Il pattern MVC non mi dice devi chiamare modello la classe, ma devi avere uno o più classi che svolgono quel ruolo lì. E infatti già la volta scorsa vi ho detto, ma sentite, queste classi qua, mettiamole in un package che si chiama model, poi vi spiego perché. Ecco, oggi è arrivato il momento. E anche il voto in realtà fa parte del modello, cioè sono tutte le classi che gestiscono i dati. L'unico oggetto che in realtà non farebbe veramente parte del modello sarebbe questo test libretto, che sarebbe più opportuno mettere un package di test anziché dentro il model, perché in realtà oggettivamente lui non fa parte del modello. Ma vabbè, questo è un dettaglio. Allora, proviamo a, ad agganciarlo. Noi abbiamo detto che nell'entry point, cioè nel programma principale, dobbiamo aggiungere, dobbiamo creare il modello per poterlo collegare al resto. Il modello che è una classe di tipo libretto, e quindi qua in mezzo, um, ad esempio qua, no? subito dopo aver caricato la scena, eh, creiamo il modello, quindi libretto model uguale new libretto. Quindi creiamo all'interno del main un'istanza della classe che rappresenta il modello della nostra applicazione. In questo caso questa classe si chiama libretto. Ovviamente devo importare il package librettovoti.model. E quindi questo è il libretto vuoto su cui il controller può chiamare i vari metodi. Questo eh, modello deve essere noto al controller allora noi abbiamo bisogno, dentro il controller, di aggiungere un altro dato, un'altra variabile privata, di tipo libretto, possiamo chiamarla model, oppure chiamiamola model, così ci ricordiamo il suo ruolo. Quindi il controller conosce il modello, ovviamente. Conosce il modello nel senso che ne conosce la classe, ma ha anche un riferimento all'oggetto stesso che è stato creato dal main questa classe qua però per ora eh, ho solo dichiarato una variabile e qui sarà null questa variabile finora devo poi inizializzarla al valore corretto valore corretto dell'oggetto che ho creato qua nell'entry point di questo oggetto qua questo come lo faccio? lo faccio come dicevamo aggiungendo un metodo che possiamo chiamare un setModel public void setModel che riceve una classe di tipo libretto e non fa altro che settare uguale model. Settare il modello, la variabile privata del, del controller, a questa variabile model. Eh, ci piacerebbe tanto farlo nel metodo initialize questa operazione qua, no? Initialize è un metodo che viene generato automaticamente, e chiamato automaticamente, che può diciamo così, impostare i valori iniziali dei vari elementi della, de della scena volendo. Esegue del codice che, che è richiamato non appena la scena viene creata. Ehm, questo eh, non, si, non, lo, non non lo possiamo usare per il semplice motivo che initialize viene chiamato all'atto della creazione quindi create in realtà qua viene anche chiamato initialize ma viene chiamato automaticamente senza eh, dal, dal, dal, dalla scena dall'fxml loader e quindi non, in questa fase l'fxml loader non sa che esiste un modello da chiamare quindi la variabile model non è accessibile in questa fase qua in questa inizializzazione è un'inizializzazione parziale perché si può solo basare su informazioni note al controller e alla scena e non al resto del programma no? lo vedremo questo che è un problema che si verifica di più quando, eh, quando avremo, dovremo popolare dei dati no? lo vedremo dopo allora noi abbiamo riassumendo abbiamo fatto due modifiche chirurgiche dentro il controller model e eh, set model questo set model lo dobbiamo chiamare dal, dall'entry point quindi dovremmo fare qua un'istruzione del tipo controller Punto setModel di Model. Ci rimane il problema di questa variabile controller, da dove la becco? Abbiamo detto che il controller non l'ho creato io, l'ha creato l'FXML Loader, e, però l'FXML Loader non ha come valore di ritorno il riferimento al controller, bensì ha come valore di ritorno il riferimento al, alla scena devo modificare un pelino la, la, la procedura di caricamento del, della scena creando una classe FXML loader. Vedete che qua eh, ho chiamato un metodo statico di FXML loader, che fa una cosa sola. Io a me sarebbe qualcosa un pochino di più complicato e allora istanzio una classe eh, che la chiamo FXML loader. FXML loader. chiamiamola loader, uguale new fxml loader. Quindi a differenza di eh, chiamare un metodo statico di fxml loader, crea una classe eh, che può ricevere come parametro eh, le stesse informazioni che riceveva la, eh, il metodo load. Quindi questo, questa informazione su dove si trova la scena la passo come parametro al costruttore di questa classe fxml loader quindi che cosa ho fatto? ho una classe di tipo fxml loader che si predispone per creare questo file fxml a questo punto, a questa classe potrò dire load cioè esegui effettivamente il caricamento questo metodo load non lo chiamo più come metodo statico di fxml loader, ma lo chiamo come metodo normale dell'oggetto dell loader. Ok, Quindi prima avevamo un metodo load chiamato staticamente su una classe. Adesso l'abbiamo modificato, abbiamo creato un oggetto di quella classe e abbiamo chiamato il metodo load su questo oggetto. Alla fine ciò che abbiamo fatto è la stessa cosa, con la differenza che abbiamo l'oggetto. E questo oggetto ha un metodo che si chiama getController. Cosa che prima non avevamo, perché non avevamo nessun oggetto in cui poterlo chiedere, al, al nostro eh, loader diciamo senti ma mi dai per favore il riferimento all'oggetto controller che hai appena creato, così me lo salvo eh, in una mia variabile controller. Quindi c'è questa classe loader, si predispone a leggere questo Fx, fxml, lo legge e nel leggerlo crea tutti gli oggetti di tipo nodo, crea gli oggetti di tipo nodo, compreso il nodo radice, e crea il controller. Fa i collegamenti, chiama il metodo initialize. Poi qua si ferma, ma poi chi ha creato il controller offre un metodo getController che permette al main di conoscere il riferimento, la classe controller che è stata creata dal loader. Mm? Eh, allora a questo punto questa classe controller, questo uh, riferimento controller lo posso usare per chiamare il metodo setModel sulla classe stessa. Mm? Sono tre, tre modifiche che abbiamo fatto, eh? semplicissime. Eh, uno è modificare il modo in cui viene eh, caricato l'FXML. Semplicemente per aggiungere questa istruzione getController che ha bisogno di una classe per essere chiamata. Secondo, abbiamo creato e settato il modello, creato il modello e informato il controller di quale sia il modello su cui vogliamo che lavori. E, beh, e terzo, beh, dentro il controller ovviamente abbiamo aggiunto questa variabile modello. Allora, vediamo un po' le cose che mi state dicendo. Alessandro mi dice che la linea 22... Allora, eh, mi chiede di fare un cast, eh, di che cosa però? No, in realtà, allora, i tipi dovrebbero essere giusti, nel senso che setModel, guardatelo come, qui ci sono due oggetti nuovi, c'è l'oggetto controller, che è di tipo fxmlcontroller. Perché è di tipo fxmlcontroller? Perché questa è la classe nel progetto, che si chiama fxmlcontroller. Quindi controllate che questo controller sia del tipo giusto. E poi... Eh, questo model io l'ho definito di tipo libretto, quindi questo set model richie rich richiede un parametro di tipo libretto. Controllate che nel controller il set model effettivamente richieda un oggetto di tipo libretto che sia stato importato nel modo corretto. Hm? Ma perché in realtà era, era prima... Quindi, dunque, Alessandro mi dice che ha risolto. Manuel, eh, anche direi. ok. Hm? quindi bisogna fare un po' attenzione perché diciamo, sono questi oggetti ma una, una volta creati alla fine cioè così, la struttura del nostro programma main da adesso in avanti sarà sempre questa bisogna solo decidere bene qual è la classe che usiamo come modello mm? sì, sì. No, te eh, fatto, fatto questo beh, semplicemente posso andare avanti in questo caso potrei lanciare l'applicazione vado sul main, lo lancio in realtà non fa ancora nulla, vediamo che non si pianti soprattutto, eccolo qua Eh dal solito click me che mi dava il solito hello world ma non, fa, non faceva nulla no? eh, però allo, perlomeno siamo sicuri che questo oggetto libretto model è stato, è stato, è stato chiamato se non, se non vi fidate andate a mettere una print nel costruttore di libretto in cui dice sono libretto sono vivo Quindi vediamo che effettivamente quando parte l'applicazione grafica viene effettivamente creato e chiamato questa classe libretto che da questo momento in avanti è collegata al controller. Adesso ovviamente questa interfaccia ClickMe non ci serve, non è quella che serve per controllare il libretto, ma allora a questo punto possiamo lavorare come facevamo prima. Ad esempio noi nella, nella classe libretto avevamo implementato un metodo add Bene, allora eh, nel controller diamo la possibilità di aggiungere un nuovo libretto. Avevamo implementato il metodo eh, toString per visualizzarlo tutto e lo possiamo anche qua utilizzare. Hm? Per visualizzarlo, allora ci possiamo creare lavorando con l'FXML. Dove ce l'ho qua? Lavorando sull'FXML, buttiamo via sta roba che non c'entra niente e possiamo. Eh, creare qualcosa più legato al libretto voti. No? Ad esempio potremmo avere eh, dunque una dividere in due orizzontalmente la nostra pagina, quindi con una V-Box, eh, e nella parte superiore possiamo avere magari un'interfaccia per inserire il voto e nella parte inferiore avere un'area di testo in cui stampiamo l'elenco dei voti no? ad esempio quindi abbiamo magari una text, guardate, un control, una text area in basso text area in basso qua sotto e sopra ci posso mettere magari una, una grid metto sopra, in cui ci metto alcuni elementi, ci aggiungo, allora, visto che il voto ha tre cose o quattro cose, allora aggiungo un paio di colonne, quattro colonne, allora, mettiamo il computed size dappertutto, qui c'è un po' di operazioni grafiche da fare, no? per far funzionare il tutto, questo ormai ci siamo abituati. E semplicemente io volevo mettere qua dentro eh, delle etichette. Le etichette qua in queste tre parte del grid pane. No, perché ci sono due grid pane? Aspetta, ho fatto casino. La textarea va sotto. Questa va su. Così, testare va sotto, dove posso mettere, in questi tre, posso mettere, eh, dunque, quali sono gli attributi di voto. Sono nome, voto e data, ok? Quindi potrebbe essere nome, esame, voto. io poi avrò tre aree di testo te, campi di testo text field che metterò qua ad esempio e poi potrò avere un bottone ad esempio per inserirlo no? inserisci questa riga qua per il momento non mi serve una cosa di questo genere molto molto semplice in cui posso inserire dei nuovi esami e in questa area di testo sottostante mi fa vedere l'elenco degli esami no? una cosa minimale però ah, abbiamo una funzione che vogliamo inserire implementare cioè l'inserimento di un nuovo esame um, mi fermo un attimo per rispondere a Lara che mi dice il legal state exception location is not set uh, però non, in quale classe te lo dà Questo errore sei sicuro di far partire il main perché questo è un errore tipico che, mi, che eh, capita se, se provate a, ad avviare entry point anziché avviare il main. E fai partire il main e riesci a, a, a riportare l'intera eccezione, è un po' lunga ma... Prova a incollare tutto per, per leggere esattamente dove ti dà l'eccezione. Mentre Lara rifà l'eccezione ce ce incolla nella chat, rispondiamo a Alessio che dice dove si settono il numero di righe e il numero di colonne del grid pane? Eh, da qua, prendi la grid pane, tasto destro, e aggiungi riga, aggiungi colonna. Poi c'è anche modo di farlo quando la crei, ma semplicemente quando ce l'hai già fatta puoi aggiungere nuove righe e nuove colonne. Ok, eh, nel frattempo andiamo avanti e proviamo a mettere, eh, ovviamente per poter acquisire i dati, dobbiamo mettere gli id a questi tre elementi più l'area di testo sottostante e un gestore dell'evento a questo bottone. Ok, quindi nome esame devo dargli come code un id, chiamo txt esame, per abitudine chiamo txt le caselle di testo così mi ricordo cosa sono e non le confondo col valore della variabile. Eh, poi avrò un txt voto e poi avrò la data, chiamiamola txt data. Poi il bottone inserisci, che non ha bisogno di avere un, un, un id, ma ha bisogno di avere un on action handle inserisci. Ok? E poi ho ancora l'area di testo sottostante a cui devo dare l'ID, chiamiamola result. Quindi riassumendo, se vado sotto qua in controller, vedrò che ho definito 4 ID di 4, 3 text field e una text area, che sono i 4 oggetti di cui voglio leggere o scrivere il valore, le altre cose non mi interessano quindi non me le riprendo. E poi avrò eh, il, sul bottone avrò il gestore di errore, il gestore di, di azione. Allora, vediamo un attimo, scusami Lara che eh, mi ha già mandato la ricezione nella chat. Uh, Exception in thread main in application start method. Location is not set. application start method exception thread main fxml loader libretto voti allora si vede che il libretto voti alla riga 18 chiama fxml loader Occasion not set eh... Allora magari de, facciamo una cosa eh, se, se hai tempo un attimo quando facciamo pausa eh, prendiamo controllo cioè condividiamo il tuo schermo così vi guardiamo che probabilmente c'è qualche dettaglio in cui, nel modo in cui hai chiamato l'FXML Loader che, che, che, che non mi quadra però dall'eccezione non riesco a, a verificarlo. Okay? Tanto tra un attimo facciamo pausa e quindi se non ti spiace lo guardiamo nell'intervallo. Mm? Ehm... Alessandro ci dice, il model sono libretto e voti, i controller sono fxml controller, l'application entry point e view e lo file scene .xml. Sì, esattamente, riassunto il mapping tra questo esercizio specifico e la slide in generale. Allora, implementiamo questo metodo così vediamo un attimo chi deve fare che cosa. Quindi qui ho salvato questo scena.fxml, ricordiamoci di andarcela sempre a ricaricare anche in Eclipse così... Ehm così Eclipse si accorge che l'abbiamo salvato, e dobbiamo ovviamente andare a riprendere il controller, quindi adesso il controller contiene questi vari campi, noi dobbiamo mettere insieme il controller, che purtroppo abbiamo già modificato col model, ma questo facciamo, ci mettiamo un secondo a rimodificarlo con questo, quindi faccio prima a ricopiare tutto, tornare di là, ops, su Eclipse, riprendere controller, buttar via tutto, incollare quello nuovo e poi ci aggiungo di nuovo il model, private, private libretto model e poi ci mettiamo qua sotto magari public set model libretto model base.model ho rifatto semplicemente ma a questo punto abbiamo il controller con tutti i riferimenti a public void libretto devo importarlo import, sì perché non ti piace Okay. ok, a fine ti è piaciuto. Ci è messo un attimo, fa solo piacere. E quindi noi potremmo dire che ogni volta che inserisco un voto, adesso facciamo una cosa molto molto grezza, eh, estraggo, quindi in inserisci a questo punto è collegato al bottone inserisci no, della mia interfaccia. Quindi ogni volta che premo inserisci inserirò un nuovo, un nuovo voto nel modello. Quindi questo... Il gestore degli eventi sarà diviso in tre parti, leggi e controlla i dati, esegui l'azione, aggiorna risultati, ha dei risultati nella scena, nella vista. Esegui l'azione, lo sappiamo, semplicemente è model.add del voto. Cioè io dovrò leggere e controllare i dati, costruendo, estraendo e costruendo un oggetto voto che poi delego il modello ad aggiungere. Il libretto è di proprietà del modello, quindi io posso solo chiedere al modello per favore aggiungi, per favore modifica, per favore cancella. Prima di ciò eh, avrò qui tutte le operazioni di logica, di controllo, di validazione dei dati, di del fatto ad esempio che eh, io non posso inserire due volte lo stesso esame, è un controllo che deve fare il modello sull'unicità del dato, non deve fare il controller. Il controller farà i controlli di validità, diciamo così, delle, dei, dei valori inseriti dall'utente. Quindi innanzitutto dovrò leggere. Avrò la stringa che mi rappresenta il nome esame la estraggo dal txt eh, esame la proprietà text. Poi avrò la stringa che rappresenta il voto esame e la estrarrò come txt vo, voto.getText. Poi eh, noi sappiamo che purtroppo i voti sono numerici, e invece qua mi estrae una stringa e dovrò convertirla in intero eh, int diciamo uguale integer.parse di voto esame e poi avrò eh, la data string data esame uguale txt text E ovviamente dovrò però convertire questa data in un oggetto date, quindi abbiamo local date data uguale, dunque se non sbaglio si chiama local date.parse della data esame. qui ho scritto delle istruzioni senza fare nessun controllo in realtà dovremmo spendere mezz'ora a controllare che tutti questi campi non siano vuoti eh, contengono dei caratteri leciti il fatto che il voto esame sia numerico eccetera eccetera no? però per il momento sappiamo mettiamo un bel to do aggiungere tutti i controlli per ora leggo e costruisco l'oggetto voto. Usando il costruttore di voto, che posso usarlo perché vado a pescare dal model, visto che il controller può usare le informazioni del model, a cui passo questi tre valori, il costruttore di voto voleva il nome esame, come primo parametro, il voto come intero, come secondo parametro e la data come terzo parametro e poi posso fare l'add. Quindi qui è dove il controller passa la, passa la palla al modo dicendo da adesso in poi però questa operazione la devi fare tu. Io ti ho preparato i dati, ho tra verificato che fossero giusti, in realtà non l'abbiamo ancora fatto, e eh, te li posso passare. Il terzo passaggio è che ovviamente avendo fatto questa operazione, e qui rispondo anche alla domanda di prima, come faccio a riaggiornare la vista, il controller sa che eh, i dati sono cambiati, e quindi il controller si occuperà anche lui di andare a aggiornare quei pezzi di interfaccia utente che richiedono di essere cambiati. In particolare la casella di testo result in cui vorrei stampare l'intero contenuto del libretto. E quindi avrò un txt result set text. qui non devo fare appena, faccio un set in cui semplicemente lo ridisegno come prendendo il toString del modello. Cioè il modello è in grado di decidere come visualizzarsi sotto forma di stringa e io la riverso direttamente nella casella di testo di risultato. Ehm, I controlli, Mario, devo farli tutti qua. I, I controlli sulla validità dei dati, sul fatto che, che questa azione sia eseguibile. Cioè io mi devo chiedere cosa deve, essere, cosa deve succedere affinché questa azione new voto e add di voto abbia senso beh che il nome dell'esame ci sia che il voto sia un numero intero sia completo tra 18 e 30 eh, se vogliamo beh, la data sia valida me lo dice già il parser eventualmente genera eccezioni eccetera eccetera <coughs> Io ehm, allora tutti i controlli sulla validità dei dati li devo fare nel controller se il controller si accorge che ci sono dei dati che non sono validi non deve proseguire se invece però eh, il controller è sul fatto che quell'esame l'ho già dato oppure non l'ho ancora dato questa è un'operazione che invece dovrà fare il modello che a un certo punto quando faccio add mi dice no questo non lo puoi aggiungere perché l'hai già dato perché è un controllo di logica eh, esattamente l'esempio che fai tu su indovino numero se il numero è già stato inserito non lo può sapere il controller il controller immaginiamocelo come un oggetto senza, senza memoria lui non sa qual è l'effettivo contenuto dei dati quindi non può prendere delle scelte che si basino sul contenuto dei dati al massimo può chiedere al modello preventivamente, senti modello, ma eh, questo valore qua eh, c'è già o no? Ma non deve avere il controller una copia di tutti i dati, sennò no vanificherebbe questa separazione. Mm? Eh, poi aggiungeremo i controlli. Ma adesso cerchiamo di farlo funzionare, perché sapete che la mia filosofia è scrivo poche righe e cerco di provarle. Mm? Allora, faccio, avviamo il main. Poi allora prendo qua la finestra che sempre ovviamente si apre sullo, sullo schermo sbagliato. Quindi vediamo che questa casa di testo è vuota. Io posso scrivere l'esame ABCD. Prendiamo 30 in data dunque 15 marzo 2021. Inserisci. Ecco ovviamente. Ho sbagliato. Devo scrivere la data 2021-0315 che è nel formato ISO standard delle date. Su, la parte sulle date, come sempre, io ho in sospeso una lezione in cui eh, la approfondiamo. Okay? E poi inserisco un secondo esame, che è XYZ, dove ho preso 28, che lo farò ieri, l'ho fatto ieri, quindi 2021-03-14, eh, e poi farò inserisci nuovamente Ovviamente la, eh, ogni volta che clicco su inserisci, nella casella di testo sottostante eh, compare l'intero, viene riscritto, ricreato l'intero libretto. In questo caso non abbiamo fatto nessuna operazione di messa in ordine per date, per voto o altro, quindi vengono semplicemente elencati in ordine eh, di apparizione. Quindi lo stesso add che avevamo chiamato la volta scorsa da test libretto per provare ad aggiungere dei voti di prova, da codice Java di test, ecco, la stessa add dello stesso model viene richiamata questa volta l'interfaccia grafica, senza che abbiamo modificato minimamente il libretto. Voi vedete il simbolo di modificato sul libretto, ma è una modifica eh, finta perché in realtà abbiamo semplicemente aggiunto questa print line, che non c'entra niente, no? non è una modifica di logica. Infatti se io trovo questa print line lui dovrebbe ritornare, vedete, nello stato non modificato. Quindi non abbiamo toccato la logica, non abbiamo toccato l'algoritmo, semplicemente l'abbiamo richiamato da un contesto grafico anziché da un contesto testuale. Questo è il gioco che vorremmo fare. Ovviamente, mentre eh, in caso di un programma di test, probabilmente creiamo bene gli oggetti in modo che non abbiano dei problemi, e questo 25 deve essere un intero, perché se fosse una stringa Java stesso non mi lascia compilare il programma, e dal controller no, nel senso che tutti questi dati qua li devo controllare. Prima avevo messo la data in formato sbagliato e, e mi ha dato un'eccezione. Ovviamente noi non possiamo accettare che il nostro programma generi delle eccezioni. E allora cosa facciamo? Eh, ad esempio facciamo una serie, come dicevo, di controlli. E se c'è qualcosa che non va, facciamo il primo controllo, ad esempio... Eh, in cui c'è ad esempio controlliamo che il nome d'esame esista quindi se per caso nome esame controllo molto semplice eh, fosse uguale oppure beh, facciamo, se la lunghezza fosse 0 vuol dire che la stringa è vuota allora dovrò dire no eh, non è valido e quindi dovrò avere un'area sull'interfaccia utente in cui scrivere il messaggio di errore, ovviamente non sulla console. Per ora facciamo finta che sia text result, ma poi ci vorrà probabilmente un'area, una label in più: set text in cui dovrò dire eh, errore nome esame vuoto. E poi cosa faccio? Beh, faccio semplicemente un return. Return che esce da questo gestore dell'evento senza più far nulla soprattutto senza più far nulla nel senso che senza fare queste operazioni qua del model che vanno a modificare i dati perché i dati non sono validi la stessa cosa la faremo qua sul voto int dovrò avere un try catch in questo caso che vadano a catturare l'eccezione di parse int che può generare una, un errore oppure parse date dove può generare questa date time parse exception in modo come minimo di poter bloccare eh, delle condizioni anomale e non provare a modificare il modello se sappiamo già che i dati sono fuori dei range consentiti. Okay? Allora io su questo mi fermerei un attimo, eh, vi faccio subito il, il push del codice, così ve lo potete vedere direttamente, non solamente in videoconferenza, ma direttamente anche su GitHub sempre sul, li, sul libretto voti c'è un branch che si chiama soluzione nel quale sto lavorando ok quindi nel master c'è il progetto vuoto eh, invece nel branch soluzione ci sono via via le, le, varie, le varie passaggi che facciamo in questo momento eh, quindi nel frattempo mostro mi hanno chiesto di mostrare entry point e faccio commit Dicendo, eh, abbiamo modificato entry point col controller, la scena, come vedete non abbiamo modificato il libretto e io dico eh, così, di svolgimento, trasformazione in MVC. Ok. Allora io mi, mi fermerei qua, come dicevo, facciamo un quarto d'ora di pausa hm? e nel frattempo cerchiamo di risolvere il problema di Lara, ma, ne, ma blocchiamo la registrazione, la condivisione e ci riprendiamo qua, eh, dunque, tra un quarto d'ora alle 10.28, e... 10 una cosa del genere.